Buongiorno a tutti, sono Marco Gallo, mi occupo dei servizi di Network Information Center e Local Internet Registry per il GAR, grazie per aver scelto di partecipare anche a questo modulo dedicato a questi servizi di Michelin, al naming e in particolare alla gestione eh, delle risorse ip eh, GAR. E, lo scorso, nello scorso modulo vi parlai di DNS, e sono state fatte un pochino di domande su DNSSEC, e quindi vorrei dedicare la prima parte di questo tutorial, a, a, almeno una breve introduzione su DNSSEC, quindi vorrei parlarvi di questo argomento e la parte successiva la vorrei dedicare appunto alle procedure dei servizi di NIC e l'IR del GAR. Eh, dunque il DNSSEC è l'estensione alla sicurezza per quello che riguarda il DNS, è descritto eh, nell'RFC 2065 eh, ed è pensato per proteggere i propri name server da specifici attacchi su, su DNS, in particolare eh, il cache poisoning. Eh, quindi, eh, in sostanza il DNSSEC controlla tutte le risposte ad ogni livello della gerarchia dello spazio dei nomi e eh, garantisce eh, la, le risposte su ogni, appunto, su ogni livello eh, tramite quella che viene conosciuta come of, chain of trust, appunto la catena di fiducia. Eh, il DNSSEC non è sicuramente la cura ad ogni male del DNS, eh, può proteggere da, da diversi tipi di attacchi ma eh, in realtà non protegge da attacchi eh, tipo eh, il packet sniffing, attacchi di tipo distributed denial of service, IP spoofing, inoltre non, non esegue controlli sui trasferimenti di zona dal name server master allo slave, quindi non, può, non controlla proprio eh, ogni, ogni problema sul, sul DNS. Um, il DNSSEC utilizza L'autenticità ed integrità dei dati. Quindi utilizza la criptografia simmetrica, quindi fa uso di chiavi pubbliche e private eh, per controllare le varie, le varie informazioni su, su DNS, quindi i vari dati. Quindi la chiave privata viene utilizzata per firmare i vari record, la chiave pubblica viene eh, invece, messa a disposizione di chiunque voglia validare i dati, quindi viene utilizzata praticamente per andare a eh, controllare, a fare la verifica sulla chiavista firma digitale che viene associata ad ogni resource record va tenuto presente che il DNSSEC non fa criptografia dei dati quindi il contenuto dei, dei pacchetti di, del, dei dati quindi i contenuti appunto all'interno dei pacchetti DNS quindi i classici record eh, record A, da PTR eccetera eh, sono comunque, eh, restano integri, cioè non vengono modificati, non vengono alterati, viene semplicemente aggiunta una firma, quindi eh, viene appunto, per questo si, si definisce appunto dritto per via simmetrica, aggiunte, aggiunte firme digitali e convalidate appunto mediante la chiave pubblica associata ad esse. Il DNSSEC introduce ehm, dei nuovi record, per gestire le varie informazioni, quindi eh, come introduce nuovi resource record come l'RSIG, che è eh, il record che eh, viene utilizzato per apporre una firma digitale ad ogni resource record eh, del, del DNS che viene scritto su un file di zona. La DNS key è invece, è il, il DNS Key è invece è il record che viene utilizzato per scrivere eh, sul, eh, sul file di zona la chiave pubblica che verrà utilizzata volta per volta per fare la validazione della firma digitale eh, associata ad ogni resource record eh, il DS il, il delegation signer che è un record eh, che poi vedremo più in dettaglio che viene eh, diciamo uploadato, viene scritto mh, direttamente sulla zona padre eh, del, del nome e dominio che si registra. E poi ci sono eh, due record NSEC e NSEC 3 che sono due record equivalenti che vengono utilizzati in particolare per la prova di non esistenza. Vedremo tra, tra poco eh, che cosa corrisponde esattamente che cos'è la prova di non esistenza. Um, quindi l'RSIG è appunto il, re, il record che viene utilizzato per, diciamo, per associare ad ogni resource record che andiamo a scrivere all'interno del nostro file di zona eh, una, una firma digitale. Eh, quindi questi record vengono aggiunti automaticamente, chiaramente devono, vengono generati in modo automatico utilizzando specifici comandi. E Quindi eh, volta per volta, quando andiamo ad aggiungere un nuovo record, vengono poi eh, vengono associate le firme digitali. Eh, L'RSIG, quindi la firma digitale, deve essere convalidata in DNSSEC, quindi eh, per la, mh, la convalidazione della firma digitale associata ad ogni resource record è necessario utilizzare la chiave pubblica associata al file di zona e quindi eh, alla zona su cui vogliamo applicare il DNSSEC e per questo viene utilizzato appunto il DNSKEY con il DNS key andiamo a pubblicare appunto la parte di chiave pubblica eh, relativa ad, un, eh, ad un, un nome a dominio. E poi c'è il, il record DS, di come dicevo, è uno degli aspetti fondamentali del DNS sec. cioè il fatto che in pratica nella zona padre, eh, quindi ad esempio registriamo un nome a dominio sotto il punto IT, eh, Oltre a fare l'upload, lato per esempio registro eh, appunto, eh, delle informazioni eh, relative ai server autoritativi, quindi il record NS, dovrò fare anche l'upload del record DS che serve appunto per convalidare eh, la chiave pubblica che è stata depositata nella, nella zona figlio, quindi nel nome a dominio di secondo livello per, per intenderci. Eh, quindi è una verifica in pratica che vi, ulteriore verifica a un livello diverso, a un livello superiore, in questo caso della gerarchia del DNS, che viene fatta in particolare sulla chiave pubblica del dominio di secondo livello eh, su, cui è stato, su cui viene configurato il DNSSEC, su cui viene attivato il DNSSEC. Sec e poi ci sono come dicevo i record nsec e nsec 3 che sono del tutto equivalenti come funzionalità quindi si può scegliere di attivare di andare a configurare l'nsec o l'nsec 3 e servono appunto per dimostrare la non esistenza del dato quando in dns su dns facciamo una query riceviamo un next domain significa che quel dato non esiste quindi facciamo una query su un record che è praticamente inesistente solo che quando in questo caso con DNSSEC vogliamo dimostrare e verificare che quella risposta di non esistenza sia effettivamente vera perché un eventuale attaccante potrebbe aver iniettato nella cache del, del DNS un'informazione che in realtà fa credere tra virgolette al nostro name server che quel nome a dominio non esista e quindi eh, il DNS sec ci consente di verificare se questa questa eh, risposta DNS dominio è vera oppure no e quindi per questo entrano in gioco i, i record NSEC e NSEC3. Quello che accade in sostanza è che questi record si fanno praticamente una lista ordinata di tutti i resource record eh, che fanno parte della nostra zona, quindi proprio una lista ordinata in ordine alfabetico, e tutto quello che non rientra in questa lista viene considerato non esistente. La differenza che c'è tra l'NSEC e l'NSEC 3 è che l'NSEC fornisce risposte criptate, eh, quindi praticamente si crea una lista eh, ordinata dei resource record appartenenti alla nostra zona, eh, ma sono le, le informazioni sono criptate. Questa cosa invece non avviene con l'NSEC, quindi in teoria se facessimo questa query eh, con DNS walk che ho scritto qui in questa, in questa slide, per esempio sul dominio di ARIN, ricever, visto che ARIN utilizza l'NSEC, riceveremo praticamente una lista ordinata di tutti i resource record appartenenti a questa zona, cosa invece che non si può fare per esempio sul dominio di Cloudflare perché loro lì utilizzano l'NSEC 3. Eh, questo non è che, che non crea eh, problemi sulla sicurezza, è semplicemente più che altro un, un fatto di privacy, quindi se all'interno del record ci sono semplicemente dei nomi associati a delle macchine, eh, insomma direi che si può utilizzare tranquillamente l'NSEC. Diciamo che è una scelta eh, da parte diciamo, dell'amministratore del, del DNS. Eh i vari record possono essere diciamo um, raggruppati in un insieme di dati detti anche resource record set, detti resource record set. e quindi ad esempio se abbiamo eh, dei record che hanno la stessa label per esempio www e sono associati a, mediante record a indirizzi più diversi possiamo raggruppare questi, eh, questi record in appunto un rr set e, il raggrupp e questo raggruppamento riduce notevolmente il, il traffico necessario per le verifiche quindi in sostanza si va ad associare in questo caso una sola eh, firma digitale eh, e quindi ogni volta eh, c'è una sola firma digitale associata quindi al, eh, verrà fornita una sola firma digitale associata a questo resource record set quindi il traffico diciamo di mh, dedicato al, al decriptaggio del, quindi ai dati criptografici è sicuramente inferiore ehm, per quanto riguarda il, il Va tenuto presente anche il tempo di validità delle firme digitali, perché le firme eh, scadono ad un certo punto quando eh, vengono eh, apposte all'interno del, del file di zona. Il tempo di default è di 30 giorni. Quello che accade è che quando si firma una zona con una, una durata, una firma fissa, quindi tutti i resource record scadono contemporaneamente, quindi eh, si potrebbe utilizzare appunto una finestra di jitter che consente la scadenza della firma eh, in modo più graduale. Eh, comunque, per quanto riguarda il rinnovo delle, delle firme, eh, vi eh, invito a leggere in particolare le, eh, le best practices fornite da DRIPE, che vi ho fornito in questo, in questo, a questo link. Eh, per quanto riguarda invece le chiavi, in realtà potrebbero non essere mai rinnovate, cioè in teoria non hanno una scadenza e quindi potrebbero, una volta generata una, una chiave si potrebbe utilizzare quella per sempre, cioè non, non cambiarla mai, chiaramente non è l'ideale, quindi è buona norma cambiare anche le chiavi periodicamente, poi ovviamente a quel punto rifirmare, procedere con la rigenerazione di tutte le firme e, e fare poi l'upload del record di esse eh, presso l'autority di competenza, del, quindi del nome e dominio eh, a cui appartiene il nome è dominio di secondo livello. Eh, quindi, eh, per firmare una zona, che cosa si fa? Eh, abbiamo una, eh, un key generator, quindi il DNS, eh, DNS key gen, che genera automaticamente la chiave e che, eh, che è costituita da una parte pubblica e da una parte privata. Come dicevo, viene generato mediante la chiave pubblica eh, il record DS che viene, eh, viene uploadato nel, sul top level domain, in questo caso il .eu, nel caso di questo esempio e la parte privata viene invece utilizzata per generare le firme digitali che vengono eh, incluse automaticamente all'interno del file di zona e oltre a questo viene inclusa in automatico anche la parte, diciamo, la, la chiave pubblica eh, associata al file di zona che verrà poi utilizzata eh, per eh, la validazione mediante il record di esse eh, del, e non solo, anche alla validazione di ogni resource record. Quindi ogni volta che eh, viene fatta richiesta di un determinato resource record, come detto, ad ogni resource record è associata una firma digitale per però per poter validare la firma digitale associata ad ogni resource record è necessario disporre della chiave pubblica e quindi all'interno del file di zona deve essere indicata anche la chiave pubblica. Eh, quasi sempre vengono utilizzate due chiavi. Eh, quindi, non so, quindi si potrebbe utilizzare anche una chiave sola, ma per ragioni diciamo, di operatività eh, e per diciamo, rendere, mh, snellire diciamo, le operazioni di mantenimento del, del DNSSEC, è sempre meglio e consigliato utilizzare due chiavi: la, eh, la ZSK, la Zone Sign and Key, e la KSK, la Key Sign and Key. La, la ZSK viene utilizzata. Soltanto per le operazioni di mantenimento lato zona figlio, quindi lato diciamo configurazione del DNS secondario, in particolare la parte pubblica, perché ognuna di esse è costituita da una parte pubblica e da una parte privata, la parte pubblica e la parte, eh, la parte privata della ZSK viene utilizzata per firmare, per apporre ogni fir delle firme digitali ad ogni resource record facente parte della zona. Invece la parte pubblica viene ehm, indicata all'interno diciamo del. Ehm, del file di zona e verrà utilizzata per autenticare ogni resource record, ogni firma digitale associata ad ogni resource record del, del file di zona. La KSK invece viene utilizzata, la parte pubblica viene utilizzata per eh, generare il record di esse eh, che viene appunto approdato lato zona padre e quindi questa cosa viene fatta appunto per rendersi, eh, cioè dagli amministratori del, del sistema per fare in modo che determinate operazioni di mantenimento possano essere eseguite mh, indipendentemente eh, dal, dal registrar, se io dovessi fare, andare a rifirmare tutti i record eh, di una zona andrò a utilizzare soltanto la ZSK senza coinvolgere il registrar, quindi nel caso degli APM eh, non, non dovrebbero eh, contattare il Garnick per fare per rinnovare tutte le firme digitali all'interno eh, della, della zona perché si, utilebbe, si utilizzerebbe soltanto la parte privata della, eh, della ZSK se invece devo cambiare il record di S eh, che devo uploadare necessariamente lato zona padre eh, in questo caso andrò a utilizzare la KSK e quindi in quel caso dovrei fare richiesta appunto al Garnick per fare l'upload del, del record di esse associato. Ehm... Qualche informazione anche sulla configurazione eh, per attivare su Bind eh, il DNSSEC, quindi all'interno delle global options, oltre vabbè, ad indicare le informazioni dove, su cui, della directory in cui gira Bind, eh, si aggiunge l'informazione sul DNSSEC Enable, su Yes, quindi si va ad abilitare il DNSSEC includendo all'interno delle, eh, delle global options l'istruzione DNS, DNSSEC Enable. E eh, si va ad indicare anche la directory in cui sono incluse eh, le chiavi, eh, quindi che verranno poi utilizzate per firmare le zone. Eh, se si fa logging ovviamente ci sarà il, il channel query log eh, con le informazioni relative alla, alla category del, del channel che vado eh, a gestire e all'interno delle, delle, delle, quindi o per ogni record per, diciamo, di, per ogni riga di log ci saranno ovviamente anche le informazioni relative al diciamo, logging su, su DNSSEC quindi saranno informazioni ben, eh, cioè, diciamo i nostri file, diciamo di log, saranno eh, ben più ricchi di informazioni, nel senso che all'interno ci saranno anche tutte quante le informazioni relative alle chiavi digitali, alle firme digitali e alle chiavi eh, pubbliche eh, associate al nome a dominio. All'interno del, eh, del dominio, eh, quindi della zona, diciamo in questo caso prova.it, oltre alle solite informazioni, oltre alle solide informazioni, istruzioni, ci saranno anche delle specifiche istruzioni dedicate al, al DNSSEC. La inline signing su yes, eh, abilitata su Yes consente di editare il file di zona e di aggiungere dei nuovi resource record come se fosse un qualunque altro diciamo, file di zona, come se non in pratica il DNSSEC non fosse configurato, quindi possiamo andare semplicemente a fare l'edit del, del file di zona, aggiungere eventualmente resource record, quindi fare tutte le modifiche che vogliamo su quello specifico file di zona e poi mediante l'auto sarà possibile firmare automaticamente. La zona quindi eh, quando si fa il, il reload della zona i, le firme digitali associate ai nuovi record che vado ad aggiungere eh, verranno generate ed associate automaticamente. Eh, per quanto riguarda invece la generazione delle chiavi su DNSSEC, dovrò andare a creare una directory eh, che contiene le chiavi. E, ehm, e, poi ovviamente assegnare ehm, al, al NAMED eh, i permessi eh, per quella directory. E poi per generare la chiave, le chiavi ZSK e KSK, andrò ad utilizzare specifici algoritmi e eh, quindi andrò a generare le, le singole chiavi. Dopodiché andrò a fare la modifica dei permessi perché il processo NAMED deve poter accedere almeno in lettura ai file contenuti in questa directory per appunto la produzione delle firme digitali associate ad ogni resource record. Eh, oltre alla generazione delle chiavi una volta che genero le chiavi le andrò a utilizzare per firmare le zone, quindi potrò con eh, i, le istruzioni che vedete in questa slide posso, posso eh, generare, posso firmare eh, la, la zona eh, che del, del mio nome a dominio. Posso creare il record NSEC, NSEC3 in questo caso, e anche andare a generare il record di esse che dovrò comunicare. Poi dovrò fornire eh, al registrar che poi dovrà occuparsi di uploadare, eh, quindi di eh, aggiungere alla configurazione, però lato zona padre, quindi lato top level domain quindi parliamo a questo punto della risoluzione eh, del, di un nome a dominio su DNSSEC, in particolare qual è il processo di validazione di un nome eh, quando eh, viene abilitato il DNSSEC abbiamo, nella scorsa, nello scorso modulo vi ho, vi ho parlato di come avviene il processo di risoluzione quindi quando il nostro name server non conosce un'informazione non, non è autoritativo di un determinato nome a dominio e non dispone all'interno della cache di una certa informazione, quello che fa è rivolgersi ai name server di root eh, e poi via via dovrà eh, che gli forniranno appunto i name server autoritativi del dominio di secondo livello e così via quindi dovrà ripercorrere tutto, eh, tutta la catena di risoluzione fino ad arrivare al eh, name server autoritativo di un certo nome a dominio quindi una volta che eh, quindi il, il name server locale eh, arriva a destinazione Quindi arriva eh, come in questo, nel caso ad esempio al name ai name server autoritativi del nome dominio di secondo livello poiché si tratta di un, ehm, un DNS che è abilitato al, al DNSSEC per comunicare questa, questa cosa, cioè il fatto di essere appunto un name server configurato per gestire la validazione, quindi per gestire eh, il DNSSEC, all'interno della query, quindi all'interno del del pacchetto DNS, eh, eh, indicherà ci sarà appunto un bit, eh, il bit di O che sta per DNSSEC OK, che sta a indicare che appunto che si tratta di un name server in grado di gestire la validazione su DNSSEC. Quindi, quando il name server autoritativo di example.com riceverà questo pacchetto, eh, appunto, ehm, dirà, ok, si tratta di cioè, mh, eh, sarà pronto a quel punto per rispondere eh, con le informazioni relative a, eh, a, mh, al DNSSEC. Quindi risponderà appunto con la solita informazione, quindi il solito record, il solito record A, quindi con l'associazione tra, in questo caso, il nome www.example.com e l'indirizzo IP, ma fornirà anche eh, l'informazione relativa alla firma digitale eh, associata al nome al fully qualified domain name www.example.com. A questo punto, però, eh, cioè, ovviamente la firma digitale non basta per, per la validazione. Quindi, eh, in pratica, al, alla firma digitale eh, il name eh, server autoritativo, cioè il name server locale, dovrà necessariamente richiedere anche la chiave pubblica per poter dimostrare che la firma digita digitale ricevuta è effettivamente autentica. Eh, e quindi per questo nella query successiva, quindi una volta che il nameserver locale riceve il pacchetto con la firma digitale, quello che accadrà è che il nameserver locale farà un'altra query eh, al nameserver autorit autoritativo di example.com per ricevere la chiave pubblica eh, associata a quella firma digitale, quindi in realtà associata all'intero. Uh, file di zona quindi all'intera zona il name server autoritativo di example.com a questo punto risponderà appunto con la uh, con la chiave pubblica quindi con la dns key che ricordo è il record per pubblicare all'interno del file di zona la chiave pubblica e associerà a questa chiave pubblica quindi al dns key anche una firma digitale anche in questo caso quindi eh, a questo punto ci ritroviamo in una situazione in cui abbiamo la, eh, la firma digitale e la chiave pubblica per poter certificare, per poter verificare eh, quella firma digitale associata al resource record che abbiamo ottenuto. Soltanto che eh, se eh, un attaccante è in grado di manipolare i dati presenti nella cache di un, di un DNS, o comunque in generale all'interno di un DNS, potrebbe essere in grado anche di manipolare per esempio la, firma, la, la chiave pubblica che è stata, eh, che, che è ricevuta e quindi potrebbe essere appunto una, una, firma, una firma falsa oppure anche la chiave pubblica completam completamente compromessa e per questo motivo a questo punto entra in gioco il record di S il record di S, il delegation signer serve appunto per verificare che quello che risiede all'interno della, della zona figlio quindi in particolare eh, il, in questo caso la chiave pubblica presente nel file di zona del, del dominio di secondo livello è effettivamente valida. Quindi quello che accadrà a questo punto è che il nameserver locale andrà a fare una, una query al nameserver, in questo caso del .com, quindi del dominio, del, diciamo, dei nameserver che si trovano sul top level domain per richiedere appunto il record di S che serve appunto a convalidare eh, diciamo la firma la, la chiave pubblica presente sul file di zona di example.com quindi questo significa che eh, un, un attaccante se vuole compromettere un l'informazione ricevuta da un determinato name server dovrà essere anche in grado di compromettere l'informazione eh, adesso associata che si trova sui name server del livello gerarchicamente più alto quindi eh, in questo caso del .com quindi il name server locale fa una query per ricevere il record DS ai name server del .com i nameserver server del .com a questo punto risponderanno con il record DS associato ad example.com e firmeranno questa informazione con, anche in questo caso, una firma digitale. In questo caso però la firma digitale viene prodotta mediante la chiave privata del, del punto .com, quindi eh, avendo ricevuto una firma digitale eh, generata dal punto .com, per poter validare questa firma digitale ricevuta, il name server locale dovrà fare nuovamente un'altra query al name server del punto com per ricevere la chiave pubblica che è stata scritta all'interno del file di zona del .com e al quindi alla dns key che verrà che che riceverà il server locale eh, verrà associata anche una firma digitale anche in questo caso solo che a questo punto ci ritroviamo esattamente nella eh, situazione precedente finora abbiamo chiuso praticamente il primo anello della cena trust avendo ricevuto il record di s della, della precedente risoluzione relativa al eh, nome e dominio example.com in questo caso ancora non abbiamo la certezza che anche anche i name server del punto .com non siano stati compromessi e che le informazioni del punto .com non siano state in qualche modo compromesse. Per poter essere certi che le informazioni, o comunque, diciamo, innalzare il grado, diciamo, di, eh, di certezza che eh, anche le informazioni del punto .com siano valide, quello che occorrerà fare, cioè il, nostro, il name server locale, dovrà richiedere al... Name server di root, anche in questo caso il record DS che è stato precedentemente uploadato dagli amministratori del punto .com sui nameserver di root, che serve appunto per verificare che la chiave pubblica associata al name di, di, al, ai nameserver del punto .com, in particolare della zona del punto .com, sia effettivamente valida e che non sia stata compromessa. Quindi a questo punto i eh, nameserver del dominio di root risponderanno fornendo eh, il record di S associato al punto .com e firmeranno eh, con una firma digitale il record di S e la firma in questo caso verrà fatta, verrà generata mediante la chiave privata presente sul dominio di root. Quindi il server locale, anche in questo caso, riceve una firma digitale per poter verificare che questa, di questa firma digitale sia effettivamente valida, dovrà richiedere al server di root anche la DNS key, la chiave pubblica presente sul file di zona del .com, che gli consentirà appunto di verificare che eh, il, eh, la firma digitale ricevuta è effettivamente valida. Quindi a questo punto anche, il, anche in questo caso il server di root risponderà con la DNS key associata al dominio di root e firmerà digitalmente la DNS key. Solo che in questo caso però ci ritroviamo diciamo in cima alla gerarchia, non esiste una zona padre del, del dominio di root quindi in questo caso non possiamo richiedere un record di S per il dominio di root. Quindi in questo caso però il nostro name server è configurato per il DNSSEC e quindi dispone già della mh, cosiddetta trust anchor. Quindi in fase di configurazione quello che accade è che essendo il dominio di il nostro name server configurato per gestire il DNSSEC sarà stato già ehm, all'interno della configurazione saranno state già aggiunte le trust anchor che consentono appunto di verificare che le informazioni in particolare le informazioni relativa alla chiave pubblica del dominio di root è effettivamente valida. Quindi eh, qui vi ho eh, indicato eh, le, ehm, le URL dove è possibile scaricare eh, le, le chiavi di root e anche informazioni su come poi si vanno ehm, a, a, a configurare le Trust Anchor. Quindi una volta ricevuta questa risposta dal nameserver di root, vengono confrontate con le informazioni di cui il nostro nameserver è già in possesso. Se le due chiavi coincidono, possiamo a questo punto fidarci anche delle informazioni ricevute dal root name server e quindi possiamo fidarci anche delle informazioni, anche delle risposte che abbiamo ricevuto eh, dai nameserver del.com e anche dai nameserver di example.com. Quindi a questo punto abbiamo chiuso la nostra, la nostra chain of trust, quindi eh, le informazioni che abbiamo ricevuto sono effettivamente valide. Quindi come ultimo step ci sarebbe quella da parte del nameserver locale di rispondere eh, mediante una query, eh, quindi risposta eh, per, eh, il, eh, il fully qualified domain name www.example.com mediante il record a ma all'interno del pacchetto in risposta all'interno in, all del, del in particolare eh, ci sarà il, il bit ad che sta per Authenticate data che sta a dimostrare appunto stare indicare al client che riceve la query che l'informazione che abbiamo ricevuto che ha ricevuto è stata autenticata lungo tutto lungo tutto il processo di validazione e che quindi può essere ritenuta eh, valida quindi non è non è stata alterata nel corso del processo di risoluzione del, del mio dominio. Quindi eh, come avrete potuto constatare ovviamente il processo di risoluzione con il DNSSEC è ben più impegnativo nel senso che oltre ehm, a tutto il processo di risoluzione eh, a, a, al quale eh, è sottoposto il nameserver locale, eh, quello che do, dovrà accadere è che poi si dovrà ripercorrere tutto quanto eh, il processo di validazione, diciamo dal nameserver autoritativo di example.com, in questo caso fino al dominio di root. Quindi eh, si potrebbe pensare che ci si metta molto di più per arrivare alla risoluzione di un, di un nome e dominio. Eh, si tratta pur sempre di millisecondi, quindi diciamo che alla fine non è che ci si metta tantissimo eh, e questo comunque sì, forse ci si mette qualche millisecondo in più, ci si metterebbe qualche millisecondo in più nella prima query, cioè nel, in una query in cui eventualmente l'informazione non è ancora depositata all'interno eh, della cache del dell server locale. Eh, tutti i record DNS sec ovviamente sono record esattamente come tutti quanti gli altri, quindi sono, hanno il loro time to live e vengono conservati nella cache del DNS esattamente come tutti quanti gli altri record. Quindi nella query successiva, ad esempio, sempre sotto il dominio.com, eh, sotto il top level dom, dominio.com, eh, tutte le informazioni mh, relative ai pre, agli, agli anelli, diciamo, della Chain of Trust eh, dei livelli superiori, quindi del com, del dominio di root, saranno già presenti all'interno della cache del nostro name server. Quindi in questo caso non sarà necessario ripercorrere, quindi per un altro nome e dominio sotto il punto .com, non sarà necessario ripercorrere e rieseguire tutto il processo di validazione, ma eh, basterà appunto, eh, il processo di validazione si limiterà in questo caso soltanto eh, diciamo, al primo anello della chain trust, quindi all'eventuale eh, dominio di secondo livello sotto il punto .com in questo caso. Considerazioni conclusive, diciamo, di, questo breve, eh, di questa breve introduzione su DNSSEC. Eh, evidentemente è più complesso implementarlo rispetto al DNS tradizionale, più complesso forse anche un pochino nel troubleshooting. Va tenuto conto anche della, eh, della grandezza eh, dei pacchetti DNS in risposta. Eh, inevitabilmente i pacchetti DNS conterranno, oltre alle solite informazioni eh, sui vari resource record classici, eh, anche le informazioni sulle firme digitali quindi saranno pacchetti molto più grandi quindi inevitabilmente in questo caso eh, si andrà a superare la, la grandezza del pacchetto standard per cui si dovrà necessariamente eh, implementare le DNS version zero che ci consente eh, di superare il limite della grandezza del pacchetto DNS va tenuto conto però in questo caso che eh, molti, cioè molti in realtà nel, nel frattempo non Tantissimi firewall tendono a filtrare eh, diciamo, pacchetti eh, su DNS più grandi diciamo, del previsto, però è una cosa su cui bisogna fare attenzione, quindi bisogna fare sicuramente più monitoring sul DNS e verificare che eh, anche con DNSSEC il traffico vada a buon fine, cioè che eh, raggiunga la destinazione. Bisogna tenere conto anche la, della grandezza dei file di zona che eh, conterranno inevitabilmente più dati perché, perché conterranno le firme digitali, conterranno le chiavi pubbliche e quindi eh, anche per il loading delle zone eh, chiaramente ci, mh, sarà necessario diciamo, di un hardware eh, adeguato per la gestione del, eh, del DNSSEC. Anche per quanto riguarda l'impatto sulle query, se come dicevo facciamo logging eh, sulle query, eh, il logging sulle query dovrà tenere conto anche appunto, della gestione delle informazioni relative alle, eh, alle chiavi, eh, alle firme digitali quindi le performance bind inevitabilmente ne risentiranno. Per cui dobbiamo verificare bene che l'hardware che abbiamo a disposizione sia in grado appunto, di gestire il DNSSEC e poi va tenuto conto anche della gestione delle chiavi in particolare della chiave pubblica quindi eh, bisogna fare attenzione a come vengono gestite eh, le chiavi e anche il tempo di validità delle firme digitali quindi è sicuramente un tipo di implementazione che, eh, diciamo, di configurazione che eh, necessita di maggiore accortezza, magari anche necessita più, di più monitoring eh, rispetto al, eh, al DNS classico. Ma è comunque, cioè, questo non vuol dire che non siano, diciamo, difficoltà eh, superabili. Mm, cioè, di, di fatto il DNSSEC è comunque eh, il rimedio ideale, diciamo, per... Eh, Specifici attacchi su, su DNS quindi eh, eh, è una cosa insomma da, da tenere presente, da considerare e da configurare. A mio parere, Bene. Passiamo a questo punto al servizio Garnick, eh, al servizio quindi dedicato al, al Network Information Center. quindi il Garnick è il registrar del GAR e si occupa di registrare eh, domini di secondo livello sotto il country code top level domain.it e.eu, soltanto su questi due top level domain. Gli enti collegati alla rete GAR possono usufruire di questo servizio e non vi sono costi aggiuntivi su, sulla registrazione dei, dei domini di secondo livello sotto questi eh, top level domain, nel senso che eh, i costi rientrano nella convenzione del servizio di accesso alla rete GAR, quindi non ci sono costi aggiuntivi. E a partire dal 2018 il Garnic è stato accreditato come registrar anche per la registrazione di nomi e dominio sotto il, top level, sotto il dominio di secondo livello edu.it, ma questo vale soltanto per le scuole connesse alla rete GAR, quindi solo per le scuole, le scuole possono richiedere di registrare i nomi e dominio, dominio sotto edu.it. Eh, quindi chi usufruisce del servizio? tutte le, eh, le università statali, eh, tutti gli enti di ricerca connessi alla rete GAR ma anche le università non statali eh, che hanno una convenzione con GAR collegate alla rete GAR e naturalmente anche tutte le scuole connesse alla rete GAR per poter usufruire, quindi poter, per poter registrare un nome a dominio, bisogna scaricare il modulo di registrazione disponibile a questa URL e inviare la richiesta di registrazione firmata dall'APA dell'ente richiedente la richiesta di registrazione va inviata a questi eh, indirizzi email nickedgar.it e segreteria.gar.it eh, Le informazioni da indicare sono appunto i dati dell'ente, dell'ente richiedente il nome e dominio, il riferimento amministrativo del, del nome e dominio che potrebbe coincidere con, con l'APA, ma potrebbe coincidere anche con il responsabile eh, del... Eh, per esempio del progetto di ricerca per il quale viene chiesto di registrare un nome a dominio e eh, della, tra le informazioni eh, bisogna indicare anche il riferimento tecnico quindi tipicamente i dati del, dell'APM ma potrebbe essere anche il riferimento eh, tecnico diciamo, della persona che si occupa del DNS per quello specifico nome a dominio. All'interno del modulo occorre indicare anche i nameserver autoritativi della zona, eh, quindi eh, indicare il nameserver master, eventualmente un, uno o più nameserver secondari. Se poi non si dispone di un eh, servizio, di, non si dispone di un nameserver secondario, si può fare richiesta, quindi indicare della richiesta che si vuole usufruire del servizio di DNS secondario offerto, eh, erogato da GAR, che ricordo anche questo è un servizio diciamo, per, i quali, per il quale non sono previsti costi aggiuntivi. Va tenuto presente che in fase di registrazione il DNS deve essere configurato eh, e, e possiamo ovviamente portare, cioè comunque registrare il nome a dominio, ma chiaramente senza la configurazione del, del DNS quel nome a dominio non sarà eh, utilizzabile e quindi non sarà eh, risolto, perché non, semplicemente non verrà risolto. Eh, ci sono poi altre operazioni per le quali bisogna rivolgersi al Garnick per quello che riguarda altre operazioni diciamo, di eh, mantenimento. Eh, tipo per esempio una modifica del registrar la modifica del registrant o entrambi i casi per modifica del registrar intendo trasferire un nome a dominio da per esempio un registrar commerciale a gar o viceversa oppure cambiare l'assegnatario l'ente assegnatario di nome a dominio oppure potrebbe eh, accadere che a un certo punto dopo un certo periodo di tempo dopo magari anni è necessario aggiornare i dati eh, di un nome a dominio registrato per esempio cambia eh, l'admin quindi riferimento amministrativo tecnico di un addominio e quindi in questo caso eh, bisogna aggiornarlo oppure può accadere anche che eh, un nome a dominio di secondo livello a un certo punto debba essere cancellato. Per quanto riguarda la procedura di cambio registrar e registrant va utilizzato Comunque sempre lo stesso modulo, modulo eh, di richiesta che viene utilizzato anche per la registrazione dei, dei nomi a dominio. E eh, per il cambio registrano in particolare, quindi per eh, quando appunto per esempio è necessario, viene richiesto di spostare il nome a dominio da un registrar commerciale eh, a GAR, eh, è necessario indicare all'interno del modulo eh, la, il codice Outinfo che è un codice associato al nome a dominio e che consente appunto di eseguire l'operazione di mantenimento, quindi di trasferire il dominio eh, dal registro commerciale a GAR. Quindi in questo caso bisognerà appunto indicare, eh, fleggare all'interno della richiesta eh, il, il cambio registrar e inviare questa richiesta ai soliti indirizzi mail. Può accadere invece che un... Uh, un uh, una Determinato eh, ente decida di trasferire il dominio ad un altro ente, GAR, per esempio. Quindi, per esempio, l'Università A decide di trasferire il dominio all'Università B. Quindi, in questo caso, bisognerà comunque sempre utilizzare il solito modulo, ma in questo caso, bisognerà indicare. Eh, anche quindi bisognerà flegare il campo registrant e indicare quindi oltre ad inviare la richiesta sia a nic@ogar.it e a segreteria bisognerà aggiungere eh, in copia alla mail eh, sia l'APA che l'APM di entrambi gli enti coinvolti e eh, la richiesta di registrazione, in questo caso, dovrà essere, la richiesta di trasferimento, in questo caso, di cambio registrante, dovrà essere firmata eh, dall'APA di entrambi gli enti coinvolti. Ehm, per, quando invece si ha un cambio registrante e registrar, eh, all'interno del modulo, quindi, Entrambe le azioni, all'interno del modulo bisognerà se selezionare eh, entrambe le, le operazioni di mantenimento e fornire in questo caso anche il codice OTINFO. Ovviamente la richiesta, il modulo sarà sempre lo stesso e bisognerà inviare la richiesta a questi, ai soliti indirizzi email, quindi nick.chiocciolagar.it e segreteria.chiocciolagar.it. Per tutte queste operazioni è necessario che il DNS sia configurato. Quindi anche in questo caso, esattamente come per tutti quanti, tutte le altre operazioni di mantenimento, in particolare per la registrazione di un a dominio, è necessario che il DNS eh, sia configurato per rendere il dominio utilizzabile. Per quanto riguarda invece l'aggiornamento delle informazioni, dei domini già registrati, eh, come dicevo, può accadere che dopo un certo tempo il dominio debba essere aggiornato, le informazioni eh, debbano essere aggiornate, quindi in particolare per esempio dell'admin o del del TEC-C e in questo caso però bisogna fare es esplicita richiesta, cioè non vengono aggiornati automaticamente i dati ma devono essere richiesti, eh, cioè bisogna fare l'ente deve fare mh, esplicita richiesta al GARNIC, questo perché eh, spesso i dati dell'admin in molti casi non sono presenti all'interno del sistema informativo GAR, perché eh, spesso il, il riferimento amministrativo, esempio, quasi sempre il riferimento amministrativo, non coincide con l'APA, quindi al, con il port uh, con Access Port amministrativo. Quindi sono informazioni che non sono presenti, di cui Gar non dispone, quindi necessariamente per poter usufruire dei nuovi dati, eh, l'ente dovrà comunicarlo, i nuovi dati del nuovo admin, eh, l'ente registrante dovrà comunicare queste informazioni a Gar, il quale poi si occuperà appunto di aggiornare eh, quel nome a dominio o più nomi a dominio eh, su, su cui eh, info, le informazioni di registrazione sono state sono cambiate e quindi devono essere aggiornate. E anche per questo uh, aggiornamento uh, la richiesta va inviata a nick via email a nick uh, per, Può accadere che uh, ad un certo punto un nome a dominio debba essere cancellato. Uh, magari un nome a dominio che, viene viene, che è stato registrato per un... Uh, progetto di ricerca come dicevo a un certo punto il progetto il progetto si chiude il nome e dominio non serve più e quindi eh, si, può richiedere, di, si può, se ne può richiedere la cancellazione quindi anche in questo caso si utilizza sempre lo stesso modulo bisognerà specificare in questo caso che si tratta di una richiesta di cancellazione la richiesta dovrà essere firmata sempre dall'ava dell'ente e, eh, e la richiesta dovrà essere inviata ai soliti indirizzi email che vedete in questa slide. Eh, per verificare i dati potete consultare l'UIS, quindi questo può essere fatto via linea di comando oppure anche via web, eh, può essere utile diciamo, andare a consultare i dati in fase di registrazione, nel senso che volete fare richiesta di un nome a dominio per verificare se questo nome a dominio è effettivamente libero, fate una richiesta, fate una query su UIS, eh, dopodiché se il dominio è libero, il dominio di secondo livello, potete farne richiesta a GAR secondo le procedure che vi ho appena illustrato. Parliamo a questo punto del problema del cyber squatting, eh, si tratta di un'attività illegale che si appropria di nomi eh, a dominio corrispondenti a marchi commerciali ma anche a, no a nomi di enti pubblici ed è un'attività molto diffusa degli, negli Stati Uniti ma che sta prendendo sempre più piede anche in Italia. In Italia non essendoci una mh, disciplina legislativa ad hoc che si occupa di, questi, di, questa, di questo tipo di casi, la giurisprudenza fa riferimento soprattutto, fa ricorso alla normativa relativa al diritto al nome in questi casi. E, ehm, in ambito GAR, diciamo tra gli enti GAR, gli enti più colpiti dal cyber squatting sono, fino ad ora sono state le università statali, eh, fortunatamente per quello che riguarda canti, i nomi a dominio registrati sotto il canticotto top l'autority del .it che è appunto il registro mette a disposizione delle procedure che consentono in qualche modo di arginare il problema, sono procedure che molto spesso hanno portato buoni risultati nel senso che poi il nome a dominio conteso è stato poi riassegnato in favore dell'ente vittima. Quindi la prima procedura, la procedura di, di opposizione che può essere avviata, consente appunto di congelare l'assegnazione del nome a dominio. Quindi in questo modo eh, il, eh, diciamo, il potenziale cyber squatter che eh, in pratica registra il nome a dominio per poi poterselo rivendere, quindi per poter poi lucrare eh, sul dominio registrato, eh, praticamente scoraggiato dal continuare a mantenere quel nome a dominio, continuare a mantenerlo registrato. quindi molto spesso succede che eh, il, eh, il registrante ceda il, il dominio, quindi lo liberi. E contemporaneamente a questa procedura può essere avviata anche la verifica dei, dei requisiti soggettivi, quindi si tratta di una di una verifica cioè di richiedere in pratica il potenziale se squat l'attuale registrante di provare la veridicità dei suoi dati può accadere che un nome addominio venga registrato con falsi dati con ehm, fornendo diciamo dei dati non falsi magari viene eh, dichiarato che il registrante è una persona fisica o giuridica di, i cui dati in realtà non esistono veramente e quindi in questo caso il registro richiede di dimostrare che effettivamente quella persona eh, fisico, giuridica esista veramente quindi di, di, di provare la veridicità dei dati forniti, se questa prova non viene fornita entro un certo tempo questo nome dominio viene eh, quindi eh, il, il termine dopo eh, una volta fatta questa verifica il, si revoca il nome dominio e può essere riassegnato eh, in questo caso all'ente vittima <ride> per quanto riguarda invece eh, le procedure eh, sotto Eurid eh, la situazione è un po' diversa perché Eurid non si occupa affatto eh, di gestire le controversie eh, su sulla registrazione di nomi a dominio e quindi ehm, diciamo che non siamo altrettanto coperti come per il punto IT purtroppo eh, quello che si può richiedere ad Eurid è soltanto eventualmente di pubblicare i dati del, dell'attuale registrante qualora non fossero resi pubblici su WIS e quindi mh, si può compilare un apposito modulo Fornito da Eurid ed eventualmente lo si può inviare a lighe al chiocciolo Eurid.eu per ehm, fornire appunto i dati del, del registrante. Eh, qualora nel corso della disputa il registrante non intenda comunque eh, liberare il nome a dominio, eh, si può avviare la cosiddetta procedura ADR, la risoluzione extragiudiziale delle controversie sui domini.eu. Eh, questa mh, procedura però viene, non viene gestita, come dicevo da Eurid, ma bisogna rivolgersi direttamente alle, au, mh, alle autorità che si occupano di, queste, di gestire appunto queste, queste procedure. Ho, mh, per, per questo vi invito diciamo, eventualmente a consultare tutte le informazioni su queste URL eh, disponibili in questa slide. Parliamo a questo punto di, eh, del servizio di local internet registry del GAR. Prima però di iniziare ad addentrarmi nelle procedure di local internet registry, del, quindi del GARLIR, vorrei farvi una breve introduzione sulle principali authority che gestiscono da sempre diciamo, le risorse IP a livello mondiale. Diciamo, la più vetusta tra le varie organizzazioni è sicuramente... Eh, Ayana, la Internet Assigned Numbers Authority, che è stata fondata nel 1972 e che è appunto l'organizzazione che sovrintende l'allocazione globale di indirizzi IP e anche Autonomous System Numbers. è Quindi una, eh, è diciamo, l'autority che si è occupata di fornire spazi di indirizzamento, in particolare il Pv4, eh, fino praticamente ai primi anni 90. Um, oltre a questa authority eh, successivamente nel 1998 è stata fondata anche ICANN, la Internet Co Corporation for Estonian Names and Numbers che svolge sostanzialmente le stesse, fun le stesse funzioni di, di IANA soltanto più dal punto di vista amministrativo quindi sostanza IANA nel frattempo è un dipartimento di ICANN e Ican trasferisce le, res le responsabilità eh, a livello tecnico operativo ad Iana, quindi diciamo Iana è il braccio operativo praticamente di, di Ican, quindi ad Iana viene trasferito per esempio il compito anche di gestire eh, il dominio di root, quindi qualunque decisione tecnica eh, relativa al alla gestione per esempio dei name server autoritativi del dominio di root passano attraverso Iana. Poiché tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 internet cominciò a svilupparsi ed espandersi, eh, fu chiaro che una sola authority, appunto, soltanto IANA, non potesse occuparsi, non potesse essere l'unica authority a gestire lo spazio di indirizzamento pubblico a livello mondiale. Eh, soprattutto le, eh, diciamo, i criteri di assegnazione di spazio IPv4 iniziavano a non essere adeguati al, a questo espandersi sempre più rapido di internet e quindi all'interno della internet engineering task force si decise di ehm, che le risorse IP dovessero essere amministrate per aree geografiche, quindi da organizzazioni no profit, e quindi ven vennero fondati i regional internet registry, che sono organizzazioni che sovrintendono alla locazione e alla registrazione di risorse IP, IPv4 e IPv6, e anche di autonomo system number, rispetto però a specifiche aree geografiche. Quindi quello che è accaduto è che eh, ICAN appunto ha allocato spazio di indirizzamento pubblico ai Regional Internet Registry sulla base di eh, necessità a livello geografico. Quindi poi i Regional Internet Registry eh, amministrano quindi a livello geografico le varie risorse IP. I regional internet registri sono in tutto cinque, AFRINIC che appunto eh, serve l'Africa, eh, e eh, APNIC per eh, l'Asia, ARIN per il Nord America, LACNIC per l'America del, del Sud. RIPE per l'Europa, eh, quindi RIPE appunto è il Regional Internet Registry Europeo, in particolare RIPE NCC è il Network Coordination Center, quindi è l'organizzazione no profit che fornisce supporto tecnico ai vari local Internet Registry, tra cui appunto anche GAR. Quindi il Local Internet Registry è un'organizzazione alla quale viene assegnato un blocco di indirizzamento IP, sia il PV4 che il PV6, questo da un Regional Internet Registry. Quindi il Regional Internet Registry demanda eh, la gestione di spazio di indirizzamento ai Local Internet Registry e quello che fa è semplicemente controllarne, il Regional Internet Registry controllare e controllare l'utilizzo e l'assegnazione da parte dell'IR verso gli utenti finali. La maggior parte dell'IR sono fornitori di servizi Internet e per essere un l'IR bisogna eh, appartenere ad un RIR, quindi un Regional Internet Registry, definire una vera e propria convenzione con il Regional Internet Registry. Quindi l'IR si occupa appunto di assegnare i risorsi IP agli utenti finali, gestire il rapporto tra gli utenti finali e il Regional Internet Registry, qualora fosse necessario eh, portare eh, a termine determinate operazioni di mantenimento, ad esempio trasferimento eh, di risorse IP eh, da un utente ad un altro. Oppure, eh, e oltre a questo, anche mantenere i dati relativi alle risorse IP assegnate alle proprie utenze. Quindi eh, le informazioni relative alle classi di indirizzamento, sia che si tratta di indirizzamento IPv4 che IPv6, vengono registrate all'interno del database del Regional Internet Registry. Quindi la gerarchia in totale è quella che vedete, IANA in realtà al di sopra di IANA come detto c'è anche ICANN eh, che è appunto la Internet Assigned Numbers Authority, al di sotto di IANA ci sono i vari eh, regional internet registry a cui afferiscono i vari local internet registry e quindi i local internet registry fanno riferimento alle regole di registrazione eh, definite dai regional internet registry. Eh, le classi di indirizzamento IPv4 che eh, un eh, Regional, un Local Internet Registry può gestire, sono di tipo eh, prov provider independent, di tipo provider aggregatable e legacy. Eh, le, eh, le reti di tipo PA sono. Quelle che vengono allocare direttamente dai Regional Internet Registry, le local Internet Registry, quindi si tratta dell'indirizzamento IPv4 da cui volta per volta i lire estraggono eh, range IP da assegnare agli utenti finali. Invece tutte le risorse IPv4 che sono state assegnate, quindi IPv4, ma anche Autonomous System, Numbers pubblici, che sono state assegnate prima che entrasse in vigore il sistema di eh, Regional Internet Registry, quindi delle autorità di Regional Internet Registry, quindi tutte queste risorse IP che sono state assegnate direttamente, vennero assegnate direttamente da IANA agli utenti finali, sono risorse IP di tipo legacy. Per questo, diciamo, ci sono... Molti enti GAR, tra cui appunto un università statali, eh, molti enti di ricerca che dispongono di, che sono assegnatari di risorse IP di tipo legacy perché sono risorse IP che vengono assegnate ormai decenni fa ehm, da, uh, direttamente da IANA agli utenti finali, quindi direttamente da IANA a questi enti che nel frattempo uh, sono, fanno parte appunto della, della rete GAR, fanno parte della uh, comunità GAR. E infine ci sono le reti di provi tipo provider independent, che sono appunto le reti che vengono invece in questo caso assegnate direttamente dai regional internet registri agli utenti finali, sono, è un tipo di assegnazione che nel frattempo non viene più fatta, semplicemente perché le risorse IPv4 sono nel frattempo finite, sono esaurite, quindi sono, è un tipo di assegnazione che eh, non viene più fatta, quindi diciamo, le reti di tipo provider independent che sono state assegnate, quindi gli assegnatari diciamo, eh, restano quelli, insomma, non, non, si, non possono essere più richieste eh, classi di tipo provider independent a ripe, ehm, L'assegnazione, cioè chi può, può fare richiesta di, eh, di risorse IP a GAR? Tutte ovviamente le, eh, eh, gli enti di ricerca che fanno parte della, della comunità GAR, tutte le università statali e non statali che quindi hanno una convenzione con GAR e che quindi fanno parte della comunità GAR e anche le scuole collegate alla rete GAR anche questo servizio rientra nei costi già sostenuti dall'ente per il servizio di accesso alla rete, quindi non vi sono costi aggiuntivi, eh, sia per l'allocazione di nuovo spazio di in indirizzamento, sia per, il, per eventuali operazioni eh, di mantenimento eh, delle risorse IP già assegnate. L'assegnazione viene fatta sulla base delle reali necessità di indirizzamento da parte dell'utente, dell quindi in fase di richiesta eh, di spazio di in indirizzamento, eh, l'utente dovrà eh, fornire determinate informazioni cioè si cercherà di capire qual è innanzitutto l'utilizzo attuale dello spazio di indirizzamento attualmente utilizzato, attualmente assegnato se magari può essere fatto renumbering sull'indirizzamento sul, sul, sul, IPv4 in particolare già assegnato e si cerca di capire anche quali sono i requisiti dello spazio più richiesto quindi se ehm, ad esempio ci sono anche diciamo, in relazione anche ehm, rispetto agli sviluppi futuri dell'infrastruttura di, di, di rete locale quindi se si prevede che per esempio l'infrastruttura di rete locale debba espandersi eh, nel giro di due o tre anni magari allora l'assegnazione verrà fatta tenendo conto anche eh, diciamo dello sviluppo della local area network mh, appunto nel, nel, nel giro del, del medio o breve periodo quindi si assegnerà spazio inizialmente in più che tenga conto anche diciamo di eventuali espansioni dell'infrastruttura di rete locale. Eh, le classi eh, IP eh, che, eh, da cui GAR estrae indirizzamento per gli utenti sono quelle che vedete, sono classi eh, di, eh, di tipo PA, di tipo Provider Aggregatable. Per quanto riguarda invece le scuole, viene, eh, le, le classi eh, IPv4 che vengono assegnate alle scuole vengono estratte dalla, dalla classe Legacy assegnata al consortium GARA, che è appunto la 138.41, quindi volta per volta, man mano che le scuole Vengono collegate a GAR o magari le scuole richiedono, le già collegate, e richiedono nuovo spazio di indirizzamento. Eh, le classi P vengono prese da questa rete legacy. Per quanto riguarda i PV6, invece, eh, sì, le classi P vengono estratte eh, da questa classe di indirizzamento. Dell'indirizzamento IPv6 eh, parleremo in modo più esteso più avanti. Ehm. Anche le, eh, le reti vengono, eh, come dicevo, registrate. Una volta che viene assegnato lo spazio di iniziamento, eh, viene, eh, viene registrato, la risorsa IP viene registrata nel database di RIPE. E I dati reg registrati possono essere consultati via WIS o da linea di comando, eh, quindi come vedete appunto facendo questa query, ad esempio, eh, oppure direttamente da web. I dati eh, che vengono registrati vengono pesi in questo caso direttamente eh, dal, dal database dal database eh, gar quindi viene fatta una query api dal database gar mediante un client di cui disponiamo nel frattempo possiamo fare query tipo rest api al database di ripe e quindi eh, Registrare o aggiornare automaticamente le informazioni eh, relative alle registrazioni eh, delle, delle varie classi registrate. Il flusso dei dati, il flusso dati per la registrazione è quello che vedete in questa slide. Quindi eh, vengono le informazioni amministrative, quindi relative eh, agli APA e APM, che eh, diciamo sono, fanno parte di un determinato, eh, un determinato ente vengono inclusi all'interno del sistema informativo GAR, all'interno del database GAR, della segreteria, quindi si tratta di informazioni relative ad e APM, magari aggiornamenti eh, relativi ad informazioni di APE e APM di enti GAR già collegati, oppure di enti GAR che si stanno per collegare alla rete GAR, alla, alla rete della ricerca. E eh, invece per quanto riguarda le assegnazioni spazi di spazio indir di indirizzamento pubblico, sia pv 4 che pv 6 vengono ovviamente inserite all'interno del database GAR, eh, dal, eh, dal GARLIR quindi si tratta in questo caso di richieste IP di nuovi, per, di nuovi enti eh, collegati alla rete oppure di eh, nuove richieste rispetto a quelle già assegnate quindi tutte queste informazioni le informazioni dei responsabili degli spazi di indirizzamento e le informazioni delle risorse IP vengono prese eh, mediante come dicevo una query una API dal database GAR e vengono inviate eh, al database RIPE e in base a quello che chiaramente è l'operazione di mantenimento che occorre fare se si tratta di una registrazione eh, di una nuova classe di indirizzamento di una modifica, quindi di un aggiornamento di, di risorse già registrate o di modifiche sulle, eh, sulle entry person che sono state registrate all'interno del, del database di RIPE volta per volta eh, perché si registrano risorse IP? Principalmente per gestire eventuali incidenti di, di sicurezza su IP registrati da GAR, quindi in questo caso è indispensabile fornire informazioni eh, relative alle persone che eh, gestiscono queste risorse IP e quindi in questo caso il GARCERT potrà intervenire ed eventualmente isolare la macchina eh, su cui è stato aperto un caso di incidente di sicurezza. Quindi contattando la PM sostanzialmente è possibile isolare la macchina e gestire l'incidente di sicurezza in corso. Um, parliamo a questo punto di indirizzamento IPv6 per gli anti Innanzitutto vorrei dire che la strada percorsa dai pv6 è nel frattempo davvero lunga, da quando praticamente eh, sono stati fatti, condotti i primi test su, sui pv6, sono, è stato poi avviato eh, il, il progetto SixBone per la sperimentazione di vari protocolli di, di rete, tra cui appunto anche il DNS, se, il DNS su cui di cui abbiamo parlato nel precedente modulo. Eh, a partire dal 2006, quindi con la fine del progetto Sixbone, eh, l'IPv6 da sperimentale è diventato operativo. Quindi, su, nel frattempo, su backbone dei principali operatori di telecomunicazioni, tra cui anche eh, GAR, nel frattempo eh, l'IPv6 operativo e quindi. Eh, il pv6 può essere utilizzato non più facendo tunneling su ipv 4 ma appunto eh, può essere utilizzato come pv6 nativo per cui ricordo che eh, a tutti che questo servizio è un altro dei servizi offerti da GAR che rientrano nella convenzione del servizio di accesso alla rete GAR. quindi eh, rinnovo diciamo, l'invito a uh, fare richiesta a gare di spazio di indirizzamento ipv 6 fare richiesta dell'attivazione del servizio ipv 6 eh, quindi l'allocazione di spazi di indirizzamento IPv6 eh, da ICAN eh, ai vari, eh, è stata appunto fatta da quando ormai l'IPv6 eh, è diventato operativo e quindi da ICAN è stato, sono stati assegnati dei grossi blocchi di indirizzamento IPv6 ai vari regional internet registry. I regional internet registry a loro volta hanno adottato una politica comune nel senso che hanno deciso di assegnare ai vari local internet registry una barra 32, eh, quindi un grosso blocco di spazio di indirizzamento IPv6 da cui poi vengono estratti dei grossi prefissi da assegnare, quindi dei prefissi da assegnare tipicamente in barra 48 agli utenti finali. In generale, l'indirizzamento IPv6 di tipo Unicast è suddiviso da, uh, in varie categorie, in, varie, in vari tipi di, di indirizzamento. In particolare, l'indirizzamento di tipo Global Unicast è l'indirizzamento IPv6 rotabile, quindi è l'indirizzamento IPv6 paragonabile all'indirizzamento IPv4 pubblico. Um, idealmente, l'indirizzamento uh, uh, IPv6 uh, rotabile è suddiviso in uh, vari... Eh, sottospazi diciamo del global internet totale quindi è suddiviso in quattro eh, parti da 32 bit nella seconda parte vengono definite le varie, eh, varie sottoclassi eh, amministrate dai vari resource record Mentre nella terza, parte, nella terza parte vengono invece definite le sud, eh, la, la suddivisione in barra 32, eh, allocato dai vari regional Internet Registry ai local Internet Registry. Infine, nella quarta stringa vengono eh, indicati praticamente gli identificativi delle classi di indirizzamento in barra 48 che vengono assegnati volta per volta eh, agli utenti finali. Eh, per quanto riguarda lo spazio di indirizzamento associato, eh, quindi assegnato, che è stato allocato da RIPE eh, al Garlir, è quello che vedete in questa slide, quindi è la 2001 760 barra 32, da questa classe di indirizzamento vengono estratte volta per volta le varie classi barra 48 che possono, che vengono assegnate ai vari enti che fanno richiesta del, dell'attivazione del servizio IPv6. Eh, anche per le classi di indirizzamento IPv6 è, mh, appunto vengono anche queste registrate sul RIPE eh, quindi sul database di RIPE eh, e eh, per quanto riguarda il reverse lookup è stato definito un unico domain object eh, per definire la delega per l'intera barra 32 assegnata a GAR, dopodiché le varie deleghe per gli utenti finali vengono gestite e vengono definite all'interno del file di zona eh, di reverse lookup dell'intera barra 32 parliamo a questo punto due parole diciamo eh, spese anche per il servizio di assistenza su dns per per tutti gli anti gar eh, il eh, il garni che si occupa appunto del dell'orogazione del servizio dns secondario anche in questo caso non vi sono costi aggiuntivi per richiedere l'attivazione di questo servizio e viene erogato esclusivamente per domini di secondo livello quindi per appunto, per eh, domini di secondo livello registrati eh, sotto il punto T e il punto EU in particolare, quindi non configurate il name server di GAR per domini di terzo livello perché non, non funzionerebbe, eh, non, è, non viene configurato per, per questo tipo di domini e inoltre eh, anche per il reverse lookup di zone Pv4 e Pv6. Um, inoltre fornisce assistenza fornisce supporto al, agli enti gar su eventuali troubleshooting su, su DNS eventualmente segnala agli APM eh, possibili anomalie che vengono ri, eh, rilevate sulla configurazione del, del DNS quindi questo può avvenire anche in proattività se il GAR si, eh, si rende conto che ci sono dei problemi di configurazione su determinati name server lo comunica all'APM all magari si fa eh, troubleshooting insieme per risolvere il problema Oltre a questo, come dicevo, appunto vengono eh, aggiornate le deleghe dei domini di secondo livello e anche per le zone di reverse cap, sia il Pv4 che il Pv6. Per quanto riguarda il DNSSEC, come già detto anche nel precedente modulo, si tratta di un task che fa parte della to-do list, quindi speriamo di, poter, di poterlo erogare eh, al più presto. Ehm. Due parole anche per quello che riguarda l'aggiornamento delle deleghe. Ogni volta che fate una modifica sui DNS, sui name server, comunicatelo sempre al GAR, in particolare per quello che riguarda eh, i, i domini di secondo livello e per quello che riguarda le zone di reverse lookup IPv4 e IPv6. Se viene aggiunto un name server autoritativo o viene... Ehm, viene tolto il name server utiativo viene eh, diciamo dismesso eh, ovviamente occorre aggiornare le deleghe anche presso eh, i registri del punto it e del punto EU altrimenti eh, quel nameserver server che viene aggiunto o tolto comunque eh, non, non, eh, non verrà incluso quindi non verrà propagato questa informazione non verrà propagata sull'intero spazio dei nomi e quindi diciamo eh, sarà inutile appunto aggiungerlo per cui cioè non, praticamente non verrà coinvolto nel processo di risoluzione eh, del, del DNS. Quindi è fondamentale eh, che ogni volta che eh, aggiorniamo, eh, che modifichiamo eh, la configurazione locale, quindi vengono, vengono aggiunti o tolti dei name server, vengono comunicati al GAR. Eh, se si tratta di domini di secondo livello, possono essere comunicati eh, a, a nick.gar.it, per, eh, diciamo, eh, zone di reverse lookup, eh, i pv4 e i pv6 devono essere comunicati eh, scrivendo appunto all'IR, chiocciolagar.it. Eh, sono a questo punto ai contatti eh, per qualunque un problema relativo alla eh, risoluzione di nomi a dominio o di richieste di, di, regi, di, di, nuovo, di registrazione di nuovi a dominio eh, di secondo livello potete rivolgervi quindi scrivere a nick.gar.it per richieste di spazio di indirizzamento potete scrivere l'iretgar.it per aspetti su DNS eh, chiarimenti o attività importanti eh, sul, sul, sul DNS della vostra infrastruttura di rete potete contattarci scrivendo staff edgar. Quindi avrei concluso, grazie per l'attenzione, eh, se ci sono domande eh, chiedo alla regia di fornirmele. Grazie, grazie a tutti. Ecco Marco, partiamo con le domande. In realtà per, prima di partire con le domande vorrei fare una precisazione, ma giusto perché sono stata re responsabile per Gardi quel progetto, il progetto si chiamava SixNet. Ah, okay. eh, il Scusa, progetto di devo... PV6 quindi okay. eh... devo, devo, aggiornare, devo aggiornare le slide il scusate. scusatemi il... era un uh, diciamo un progetto precedente ma della fine degli anni, degli anni 90 inizio anni 2000 eh, era il primo, uh, la prima attività fatta che riguardava i PV6 ma quello a cui GAR ha partecipato e che poi ha portato all'implementazione di PV6 sulla rete GAR si chiamava appunto SICnet e eh, metteva insieme tutte, gran parte delle reti della ricerca europee proprio per eh, attivare eh, i PV6 sulla propria infrastruttura, quindi giusto una precisazione no, no, ma perché sì, ci grazie. tengo... Come grazie dire... no, cercherò... per... grazie Anschi che me l'hai detto, così aggiornerò quella slide, per... scusate, anche per l'imprecisione. ecco Quindi hai fatto benissimo no. potenziale, ti ringrazio. <ride> no, no, non c'è problema, insomma, giusto per... ottimo, no, no, certo. <ride> no, no, no, grazie. La, la prima domanda, grazie della bella presentazione su DNSSEC, una domanda a bruciapelo, però io attiva già da un po' la verifica sui server DNS Resolve. Ha ah, senso imbarcarsi nelle operazioni di firma della zona? Allora, questa è sicuramente un'ottima cosa, il fatto già di aver attivato il DNS SEC, che alla fine eh, per chi ha attivato questa funzionalità si sarà reso conto che è veramente questione di poco, eh, cioè non, si, non è particolarmente complicato, basta aggiungere all'interno delle Global Options la, la specifica opzione, quindi va più che bene. Eh, Giustamente la faccenda della firma digitale, eh, quindi diciamo di andare a firmare le zone, è tutta un'altra cosa. Eh, può valerne la pena, dipende da quello che, si, che occorre fare, cioè se si tratta di una zona importante, se, se ad esempio, faccio un banale esempio, eh, vengono fatte transazioni economiche sul, sul proprio server, quindi ci sono diciamo, situazioni che possono in qualche modo eh, compromettere la sicurezza eh, del, del nome a dominio, direi che in quel, quel caso ne vale la pena. Eh, se si tratta di un cioè se i servizi invece riguardano soltanto il server web eh, si può fare monitoring sul server web e magari in quel caso si potrebbe anche evitare eh, di attivare il dns sec quindi è un pochino una scelta cioè dirvi ma no non ne vale la pena eh, così a cuor leggero neanche me la sentirei quindi Dipende un po', è una cosa che, che va, va valutata con attenzione perché indubbiamente eh, ci sono una serie di, di aspetti in più, in particolare il monitoring. Una serie di cose che eh, di cui bisogna inevitabilmente tenere conto eh, in fase di attivazione. D'altra parte, anche è una cosa che eh, su cui poi dovrà imbarcarsi anche. A, a proposito, mi, mi prendo il, eh, il, il, diciamo il termine utilizzato anche Gar, cioè anche Gar dovrà fare eh, esperienza su questo. Eh, quindi è una cosa insomma da valutare tutto sommato insieme. Quindi eh, direi che come anche per tante altre cose, per tanti altri argomenti facendo parte la cosa bella di queste di gare che appunto si fa parte di una comunità e quindi si possono condividere queste esperienze. Eh, direi, diciamo come dire di non escludere l'opportunità ecco intanto eh, e eh, di tenerla diciamo in considerazione qualora le condizioni diciamo cioè, dovessero, cioè, eh, ci fossero diciamo situazioni tali da poter da doverci diciamo in qualche modo quasi costringere all'utilizzo del dns bene passiamo alla prossima domanda Posso chiederti un consiglio su come gestire DOH o D.O.T., meglio cercare di bloccarli o implementare un server resolver in casa. Noi abbiamo una zona con uno Split Horizon e per questo temo problemi. Allora, il D.O.T. e D.O.H. sono due soluzioni interessanti che eh, aiutano molto nella gestione, in particolare, della privacy. Come dicevo la volta scorsa, il DNS... Eh, fa transitare in chiaro proprio le informazioni, è come se andassimo a scrivere su una cartolina informazioni private, quindi diciamo, non è il caso diciamo, di scrivere su una cartolina i fatti propri e poi spedirla a cuor leggero eh, a tutti, in modo tale che tutti possano leggerla, quindi purtroppo il DNS, uno degli aspetti è proprio questo, quindi il DOH aiuta e il DOT aiuta appunto a gestire eh, e a preservare soprattutto eh, la privacy. Ehm, quindi in realtà anche in questo caso è una cosa tutto sommato, cioè io mh, eh, lo sperimenterei e ehm, non eviterei, diciamo, di, di bloccarlo, comunque è un, una configurazione che anche questa andrebbe sperimentata insieme al DNSSEC. Eh, per quanto riguarda eh, questa faccenda dello split horizon, eh, beh, diciamo che, allora, il DNS... Il DNS gestisce come ho appena detto dati molto delicati quindi se si può evitare diciamo di rivolgersi a terzi è sempre meglio così come la posta elettronica insomma l'ideale è sempre gestirsi questi servizi in casa eh, quindi se si può evitare è meglio eh, dipende poi dalle necessità dell'utente eh, se eh, si preferisce eh, diciamo adottare altre soluzioni quindi ehm... È una cosa anche questa da sperimentare, io non eviterei di bloccarla, ecco, quindi, eh, però diciamo che la scelta del, eh, del rivolgersi a terzi, eh, su, in particolare su servizi così delicati, appunto DNS, posta elettronica, eh, lo eviterei, ma personalmente diciamo, è una cosa che diciamo, in generale, eh, gare in generale tende a sconsigliare, eh, però chiaramente non viene imposto nulla. <coughs> Bene, passiamo alla prossima domanda. Per il cambio registrar-registrant serve il codice Autinfo? Dove lo trovo? Eh, è un'informazione eh, di cui si è già in possesso e quindi il registrar eh, ha già fornito al momento della registrazione. Se non è così, lo si deve richiedere al registrar, quindi all'attuale registrar. E quindi a quel punto quando si fa richiesta si chiede a registrare queste informazioni e come dicevo viene inclusa all'interno del modulo di registrazione, eh, della, appunto all'interno della richiesta della registrazione, si invia a Gara e quindi a quel punto Gara è abilitato ad eseguire il trasferimento uh, del nome a dominio. Questa cosa vale anche al contrario, cioè se eh, il nome addominio si vuole trasferire da GAR ad un altro registrar, sarà in questo caso l'APA a dover firmare la richiesta eh, e a indicare all'interno del modulo della richiesta eh, la richiesta di trasferimento. Quindi in quel caso GAR fornirà l'outinfo e il nome addominio verrà trasferito da GAR ad un registrar commerciale. Bene, eh, andiamo avanti con, con la prossima eh, domanda, eh, in realtà eh, sembra ci siano dei problemi sulla, eh, sulla trasmissione, ma noi comunque andiamo avanti a rispondere a queste domande per eh, la registrazione e eh, poi eh, sarà a disposizione appunto la registrazione per eh, quanto riguarda le, le risposte e poi inviteremo magari a fare le domande in modo... Eh, in modo asincrono in questo momento okay. eh, la uh, domanda successiva è l'out info è costante per una zona o è un valore che vale per un determinato istante di tempo e poi scade è un, uh, un valore che viene assegnato in realtà sono cose che cambiano da autori da autoriti quindi per quanto riguarda uh, il punto T, c'è cioè un codice appunto un'out info che viene associato per tutto il tempo di registrazione di quel, di quel nome cioè il, il nome a dominio di secondo livello viene per esempio eh, registrato mediante GAR e quel codice resta quello per cui quando, nel caso in cui un nome a dominio dove come dicevo dovesse essere trasferito da GAR ad, ad, un, altro, ad un altro registrar quello che eh, accadrà in questo caso eh, è che GAR fornirà quello stesso codice otinfo già associato a quel nome a dominio per, eh, poter, per consentire il trasferimento ad un altro registrar. Per quanto riguarda Eurid, invece, l'outinfo eh, viene richiesto, diciamo, fly cioè al momento in cui eh, si, eh, si procede con eh, il cambio eh, il cambio registra quindi viene fatta richiesta ad eurid eh, eurid fornisce automaticamente ovviamente il codice otinfo che viene utilizzato per e quindi ha una scadenza quindi questo questo codice otinfo in particolare per eurid a un certo punto scade quindi se eh, la richiesta di registrazione quindi quel codice otinfo non viene utilizzato entro un determinato periodo mi pare entro 40 giorni se non erro eh, bisognerà fare richiesta di un nuovo codice. Quindi dipende appunto dall'autority. Ogni authority, eh, ogni registry, registry di top level domain ha le proprie regole. Sebbene ci siano poi delle regole comuni, però alcune poi cambiano da, reg da, registri da un registry ad un altro. Ok, <coughs> eh, questa eh, era eh, l'ultima domanda. Eh, okay. Come dicevo, abbiamo uh, purtroppo problemi con, uh, con, il server, uh, con il server di GarTV, quindi um, chiudiamo qui, uh, ci sarà comunque la registrazione, quindi uh, sarà possibile seguire quest'ultima parte relativa alle uh, risposte alle domande e anche uh, l'ultima parte di presentazione. E ehm, ti ringraziamo Marco per, uh, per grazie questa, a voi, grazie per questa occasione. Sono... Per questa lezione, per questo doppio webinar, appunto, sugli uh, argomenti che riguardano il, il NIC, il LIR e il DNS e ehm, con il corso di eh, aggiornamento per gli APM l'appuntamento è rimandato a settembre adesso ci prenderemo una pausa estiva e poi riprenderemo appunto ai primi di settembre seguendo il calendario che poi è pubblicato su learning.gar.it Grazie ancora a Marco Gallo e ehm, una buona giornata a tutti Ciao, grazie